Cari delegati, care delegate, istituzioni, invitati, cara rete associativa WISP, l'Assemblea nazionale che abbiamo voluto svolgere in presenza per favorire l'incontro e il confronto tra delegati e dirigenti di tutti i territori, a distanza di due anni dal Congresso tenutosi, tenutosi completamente in modalità remota, un pensiero commosso va da allora ancora una volta al ricordo dei nostri soci che hanno perso la vita a causa del Covid, si svolge... in un momento storico ancora molto complesso e carico di preoccupazioni, ma anche ricco di opportunità e nuove sfide per il nostro ambito associativo. Questa mia relazione vuole essere un contributo, sicuramente non esaustivo, che mi auguro possa essere stimolo agli approfondimenti in programma e al dibattito assembleare, dopo ecco, la giornata, come anticipavo in apertura, che abbiamo vissuto tutte e tutti insieme di ieri. Una giornata sicuramente preziosa, non solo per la nostra Assemblea, non solo per la nostra associazione, ma io credo, ecco, senza voler essere presuntuoso, per il dibattito pubblico dello sport sociale del terzo settore di questo Paese. Quindi un dibattito assembleare che sono certo arricchirà oggi e domani quello che è e sarà un racconto collettivo, non potrebbe che essere così, delle fatiche ma anche degli importanti risultati raggiunti. Senza tralasciare, come siamo abituati noi dell'UISP, il condividere costruttivamente criticità e nuovi traguardi. Tutto questo senza dubbio facilitato dal racconto che ogni giorno portiamo avanti attraverso il nostro sistema di comunicazione, verso l'interno e l'esterno. Nei tre anni di pandemia che ci siamo lasciati alle spalle, all'emergenza sanitaria si sono addizionate altre pesanti crisi, ambientale, energetica, sociale, con un'inflazione che si è attestata su percentuali insostenibili. Dall'emergenza climatica alle nuove tensioni geopolitiche, l'economia globale deve ancora una volta fare i conti con incertezze e su come affrontarle. Ad oltre un anno dall'inizio della guerra in Ucraina non si vede all'orizzonte la fine del conflitto. Le logiche che continuano a prevalere sono quelle militari e degli armamenti, con pochissimo spazio per il dialogo, e per una vera ricerca della pace, il rischio di giungere all'utilizzo di armi nucleari non è più un tabù. Purtroppo la guerra in Ucraina è solo una fra le tante. Sono decine e decine i conflitti aperti. Più di 100 milioni sono le persone, si stima, che ogni anno fuggono da guerre, violenze e, e violazioni di diritti umani. Molte trovano la morte proprio durante la loro fuga disperata. E qua siamo alla dura attualità di queste ultime settimane, con l'ennesima tragedia nel nostro mare. Dal 3 ottobre 2013, data in cui si verificò il tremendo naufragio di Lampedusa, che provocò 368 morti accertati, numeri che la pongono come una delle più gravi catastrofi marittime nel Mar mediterraneo, si celebra ogni anno la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione. Eppure, queste stragi non si sono mai arrestate. Da quel 3 ottobre sono oltre 26.000 le donne, gli uomini e i bambini che sono stati lasciati morire nelle acque del Mediterraneo, nel tentativo di raggiungere l'Europa. Arriviamo così al naufragio, davanti al litorale calabrese di Crotone. Le nostre coste sono nuovamente teatro di morte, di decine e decine di morti. Molte famiglie sono ancora alla ricerca dei loro cari dispersi. L'ennesima tragedia di migranti in fuga da guerre, violenze e povertà. L'ennesima strage che andava evitata, che poteva essere evitata. Nel frattempo, questa notte, è attraccata al porto di Crotone un'imbarcazione che trasportava quasi 600 migranti provenienti dall'Afghanistan, soccorsi al largo della costa calabrese, dalla Guardia Costiera. Un peschereccio in pessime condizioni che stava navigando in un mare Forza 6. Condanniamo allora i trafficanti di vite umane, chiediamo ai governi, a partire da quello italiano, all'Unione Europea, agli Stati tutti, di assumere provvedimenti non più rinviabili, che fermino questi errori, orrori. Nel Mediterraneo si continua a morire, mentre nel nostro Paese il, più, il problema più grande per tanti continua ad essere rappresentato dalle ONG. Si riprenda invece il senso di solidarietà umana, che anima tutto il terzo settore. Si diano risposte serie al fenomeno migratorio, che necessita di una risposta. Si metta la tutela della vita umana al primo posto. Oggi, alle 14.30, saremo da questo luogo idealmente sulla spiaggia di Cutro, alla manifestazione fermate le stragi, subito, a cui abbiamo aderito insieme al tavolo Asilo Nazionale, alla rete 26 febbraio, ad Aoi e ad altre centinaia di organizzazioni di terzo settore per esprimere indignazione per quanto accaduto e solidarietà alle famiglie delle vittime. In occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, l'UISP è scesa in campo con tantissime iniziative in tutto il territorio nazionale, per ribadire ancora una volta che le donne devono essere libere. Questo è il messaggio che lo sport sociale per tutti lancia, con particolare riferimento alle donne che vivono in aree del mondo dove vengono negati loro i loro diritti o sono teatri di guerre. L'ondata delle Corse Rosa, che in questi giorni sta letteralmente invadendo tante città del nostro Paese insieme a tanti altri eventi di sport sociale, rappresenta sicuramente uno dei simboli delle occasioni per la nostra rete associativa nazionale di rilanciare un'attenzione continuativa e quotidiana sul tema dei diritti delle donne. L'UISP, Associazione di Promozione Sociale Sportiva, non può dimenticare le donne ogni giorno vittime di violenze, abusi, discriminazioni, disuguaglianze in famiglia, nel mondo del lavoro, e le donne che spesso non sono liberi di scegliere neppure anche nello sport, vittime di pregiudizi e stereotipi. Di fronte anche ai dati contenuti nel report Donne vittime di violenza, pubblicato mercoledì dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, dobbiamo rilanciare forte la nostra mobilitazione sul territorio per sensibilizzare cittadine e cittadini sul fenomeno e promuovere una cultura del rispetto delle pari opportunità, in collaborazione con le istituzioni, le associazioni e le realtà del territorio, a partire dai centri antiviolenza, in un dialogo che sia costante e continuo con le agenzie educative, a partire dalle famiglie e dalla scuola. Il mondo in cui viviamo cambia velocemente, subisce trasformazioni significative. Le diverse connotazioni delle crisi, che si sono susseguite dal 2008 in poi, hanno impoverito ampie fasce di popolazione del nostro Paese, le hanno rese più fragili, vulnerabili, spesso hanno addirittura distrutto i legami sociali. La pesante eredità, lasciata da un modello di sviluppo non sostenibile, rappresentata da disuguaglianze crescenti fra persone, generazioni e territori, sta determinando trasformazioni che chiedono di essere accompagnate da una cultura del cambiamento che metta per davvero al centro le persone, le comunità, i loro diritti e la responsabilità di contribuire alla coesione del Paese. Dal 56esimo rapporto sulla situazione sociale dell'Italia pubblicato a fine 2022 dal Censis, ricordiamo come si è emerso che nel 2021 le famiglie che vivevano in condizioni di povertà assoluta erano già quasi 2 milioni, il 7,5% del totale. Di queste, il 44% risiede nel sud e nelle isole. Le persone soggette al rischio di povertà o di esclusione sociale, poiché vivono in famiglie a bassa intensità di lavoro, o a rischio di povertà o in condizioni di grave deprivazione, erano pari ad oltre il 25% della popolazione, ovvero, ovvero oltre uno su quattro. La situazione non è migliore se restringiamo la nostra lente su bambine e bambini, prendendo in esame alcuni dati relativi a povertà ed esclusione sociale contenuti nel nuovo rapporto europeo «Garantire il futuro dei bambini», pubblicato proprio nei giorni scorsi da Save the Children, che fa il punto sull'attuazione del programma dell'Unione Europea Garanzia Infanzia, istituito nel 2021 dal Consiglio dell'UE, per assicurare l'accesso delle bambine e dei bambini al rischio, al rischio a servizi educativi per la prima infanzia, assistenza sanitaria, alloggio adeguato e alimentazione sana. Nonostante l'Europa sia una delle regioni più ricche del mondo, il numero di bambine, bambini e famiglie che vivono in condizioni di povertà ed esclusione sociale è in allarmante aumento. Aumenti che portano al 2021 ad avere quasi 20 milioni di bambine e bambini a rischio di povertà, ovvero un bambino su quattro. In un solo anno, oltre 200.000 bambini in più sono stati spinti sull'orlo della povertà. In questo contesto, manco a dirlo, l'Italia è tra i Paesi europei con la percentuale più alta di minorenni a rischio di povertà ed esclusione sociale, 29,7%. Ci posizioniamo subito dopo Romania, Spagna, Bulgaria e Grecia, e ben al di sopra della media dell'Unione Europea, 24,4%, e con oltre 16 punti percentuali in più di Islanda, Finlandia, che registrano invece le percentuali più contenute. I dati di questo rapporto sono la fotografia di un'emergenza che cresce a vista d'occhio ed evidenzia quanto sia necessario un impegno concreto per abbattere il rischio di povertà ed esclusione sociale minorile in Italia. Una sfida che si gioca su più fronti, a partire, possiamo affermare, da quello dell'istruzione e dello sport. La dispersione scolastica inghiotte più di un adolescente su sette, una percentuale seconda in Europa, anche in questo caso, solo a quella di Romania e Spagna, mentre il numero dei NIT, ovvero i 15-29 anni fuori da lavoro, istruzione o formazione, raggiunge oltre il 23%, ed è il più elevato tra i Paesi dell'Unione Europea. Un bambino o ragazzo su quattro non pratica mai sport nella fascia 3-17 anni e con la pandemia i bambini tra i 3 e i 10 anni in sovrappeso o obesi sono passati dal 32,6% del biennio 18-19 a quasi il 35% del 20-21. L'Italia è anche in evidenza negativa per il maggior impatto della povertà sui bambini con provenienza migratoria i rifugiati, i richiedenti asilo, i bambini senza documenti e quelli non accompagnati, un divario presente in molti Paesi europei, ma che in Italia ha spinto fino al 32,4% dei migranti a vivere in condizioni di povertà. Queste ed altre situazioni non hanno ancora ricevuto ad oggi le attenzioni che meritano, a mio avviso. Viviamo un passaggio epocale che rispetto alle precedenti crisi mostra una connotazione diversa. È un vero e proprio spartiacque, ritengo, che separa un prima e un dopo e tutto lascia pensare che il mondo che sta nascendo sarà, lo è già, completamente diverso da quello che abbiamo conosciuto e che abitiamo. Intanto il disegno di legge sull'autonomia differenziata rischia di aumentare ancora le disuguaglianze tra i territori del Paese più ricchi e quelli che stanno più indietro, tra nord e meridione. Si tratta di una riforma che spingerebbe le regioni a chiedere l'autonomia sulle materie a, leg a legislazione concorrente, tra cui la sanità, l'istruzione, i trasporti, la cultura i rapporti con l'Unione Europea, la protezione civile, lo stesso ordinamento sportivo, un modo per ampliare ulteriormente la forbice delle disuguaglianze, considerando anche che non c'è ancora nessuna definizione dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, ossia le soglie minime di servizi che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, presupposto fondamentale per un sistema di welfare realmente inclusivo e universalistico, fondato sul riconoscimento di diritti e pari opportunità per tutte le persone. Di fronte alla crisi della democrazia, all'astensionismo elettorale sempre più diffuso, alla sfiducia e sempre in più occasioni alla rabbia manifestata dalle persone, nonché al peso esiguo della rappresentanza, la politica, le istituzioni, i decisori devono sapersi reinserire all'interno di questo contesto e non restarne al di sopra. Tutti i dati relativi alle crisi economico-finanziaria, sanitaria, bellica, ambientale, ci dicono che siamo davvero all'ultima chiamata utile. La politica assume allora il ruolo concreto di facilitatore dell'attivazione diffusa dei cittadini per condividere una comune visione di futuro. Deve dare centralità ai corpi intermedi che si organizzano per rispondere a quanto indica l'articolo 3 della nostra Costituzione. Una politica che rivesta un ruolo finalmente generativo, che provi a ridare senso, aiutando le persone a rimettersi in azione in relazione con il loro capitale di competenze e passioni. Credo che si avverta il bisogno tutto di una forte ripresa della dimensione relazionale che rifugga da individualismi che sempre di più sfociano in pericolosa solitudine. Una dimensione relazionale da intendersi come forma civile, capace non solo di ricucire gli strappi ma soprattutto di essere promotrice di una rinnovata dimensione umana, un modello di sviluppo sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale che dia piena rilevanza alla persona». Si affacciano forme creative inedite di mutualismo che suscitano innovative pratiche di impegno e attivazione civica per superare le lacerazioni, le disuguaglianze, le fragilità esistenziali che negli ultimi anni stanno assumendo proporzioni significative e oltremodo preoccupanti in tutta la popolazione, soprattutto tra le fasce giovanili. Il contributo del terzo settore diventa quanto mai fondamentale quel terzo settore di cui la WISP è soggetto animatore e protagonista da sempre, alla pacifica convivenza, alla coesione sociale, senza alcun dubbio importante per le attività e i servizi che i vari enti sviluppano e portano avanti, ma lo è ancora di più perché ha in sé un vero e proprio giacimento di democrazia. Non può allora che partire da qui la rivendicazione di un pieno riconoscimento, non più rinviabile, della pari dignità dello sport, nel rapporto con tutte le altre politiche pubbliche, tema che abbiamo ampiamente affrontato nella tavola rotonda di ieri, ovvero l'attivazione di una vera e propria transizione sportiva che apra un processo di piena emancipazione dello sport di base, dello sport sociale, di rito di cittadinanza, che ne valorizzi significativamente l'impatto prodotto sul benessere delle persone e sulla qualità della vita delle nostre comunità e che lo legittimi a tutti gli effetti come una componente attiva e proattiva del vasto e variegato mondo dell'economia sociale. Per essere protagonisti di questo percorso dobbiamo però mostrare una sempre più alta capacità di mobilitazione civica intorno ai temi di interesse generale che riguardano da vicino la vita, i diritti delle persone, farsi carico quindi delle disuguaglianze che sono cresciute tra generazioni e territori per accompagnare una vera e propria cultura di cambiamento, esercitando al meglio quello che spesso richiamiamo essere il nostro dovere di rappresentanza, non solo nei confronti dei nostri associati, ma anche nei confronti delle comunità alle quali facciamo riferimento nel rapporto con le rispettive realtà territoriali, le istituzioni. Un impegno che, come dimostra la storia dell'UISP, oltrepassa i confini nazionali attraverso le attività di interculturalità e cooperazione, di contrasto alle discriminazioni, i rapporti e l'impegno all'interno dei network internazionali di cui facciamo parte attiva in cui operiamo, tra cui ISCA ed EPSI. E allora soprattutto in questa fase storica che la WISP deve essere capace di mostrare tutto il suo potenziale per portare l'intero sistema associativo a continuare a stare il più vicino possibile alle famiglie, alle realtà sportive di base, accanto alle istituzioni, soprattutto quelle locali, per offrirsi come un soggetto credibile, per contribuire a dare risposte e sostegno a quelle fasce di popolazione che mostrano le maggiori sofferenze e che attraversano tutte le età della vita, cittadine e cittadini fragili, con disabilità, con minori opportunità. Questo del resto credo che sia l'impegno che avevamo condiviso nel nostro ampio e partecipato percorso congressuale, a tutti i livelli, assunto col congresso nazionale del marzo 2021. E questo è l'impegno su cui abbiamo tenuto barra dritta, che abbiamo portato avanti in due annualità molto difficili, continuando a seguire da vicino con responsabilità i comitati e le attività, le società sportive del territorio, tenendo sempre uno sguardo lungo anche attraverso, verso l'esterno. Siamo la WISP dei territori, la WISP che ha alzato lo sguardo alla dimensione europea, che ha ancorato le proprie azioni associative, le attività agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030. Siamo quelli che da tempo richiedevano con forza riforme. E siamo stati coloro che per primi hanno guardato con grande favore alle due riforme del sistema sportivo e del terzo settore. La WISP vuole essere protagonista dentro la transizione sportiva per aprire, come già detto, un vero e proprio percorso di emancipazione dello sport di promozione sociale con di fronte due primari obiettivi, che sintetizzerei così. Il primo, superare le disuguaglianze del sistema sportivo olimpico rivendicando rappresentanza, riconoscimento diretto da parte del Governo, superando le sperequazioni ancora esistenti in termini di risorse economiche per non essere più considerati gregari ma protagonisti a pieno titolo dello sviluppo della pratica sportiva nel nostro Paese. Il secondo... Il secondo, affermarsi come corpo intermedio, credibile e affidabile, capace di stare sempre a pieno titolo a tutti i livelli, con pari dignità, nella vasta rete del terzo settore, quale associazione di promozione sociale e sportiva, rete associativa nazionale, soggetto generativo che aiuta il processo di trasformazione del welfare, da welfare di protezione a welfare dei diritti e dell'inclusione, di prevenzione e promozione, cogliendo appieno le opportunità della coprogrammazione e della coprogettazione. Fare emergere quindi l'importanza che lo sport rappresenta nel rilanciare la crescita economica, l'innovazione, la coesione sociale, la rigenerazione territoriale è fondamentale per promuovere il potenziale dei valori europei perché accompagna una ripresa intelligente, sostenibile e inclusiva. Lo sport è un ambito fondamentale di qualsiasi approccio alle politiche pubbliche, come la sanità, l'istruzione, i trasporti, l'urbanistica, il lavoro e molto altro. Tra questi la prevenzione e la promozione della salute, che svolgono un ruolo fondamentale. Lo sport e l'attività fisica, per il loro linguaggio universale, per le loro positive ricadute psicofisiche, sono considerati un elemento imprescindibile del benessere delle comunità, in quanto trasversale alle politiche pubbliche. Nonostante però si parli spesso della loro importanza in occasioni di convegni e di iniziative pubbliche, la loro valenza sociale viene ancora sottovalutata e spesso relegata ad una funzione meramente ludica e ricreativa, mentre oggi più che mai necessita di essere riconosciuta e sviluppata. Proprio per quanto ho provato ad inquadrare sin d'ora, per quanto ci siamo già espressi nel recente passato, la proposta di riforma che inserisce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico e dell'attività sportiva in tutte le sue forme, nell'articolo 33 della Costituzione, approvata all'unanimità nei giorni scorsi dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, per quanto epocale sia, non potrà fermarsi al semplice riconoscimento. Tanti articoli della Carta sappiamo quanto siano di fatto ancora da attuare. Piuttosto dovrà essere generatrice di un nuovo paradigma culturale e politico che vede l'attività fisica e sportiva come una non trascurabile componente del progetto di vita delle persone in tutte le fasce dell'età della vita. Le due riforme del terzo settore del sistema sportivo rappresentano una grande opportunità per lo sport sociale, la prima riconosce l'organizzazione e la gestione di attività sportive e dilettantistiche tra le attività di interesse generale, esercitabili senza scopo di lucro dagli enti di terzo settore per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Assicura il coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore alle esperienze di amministrazione condivisa e di sussidiarietà circolare. La seconda finalmente è recepita nell'ordinamento giuridico italiano la definizione di sport del Consiglio d'Europa. I decreti attuativi tra le Tante materie che affrontano intervengono sul riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici, sul lavoro sportivo, sull'impiantistica, sulle semplificazioni. La presenza di Sport e Salute, società operativa dell'autorità di governo, al fianco del Dipartimento per lo Sport, nella governance del sistema sportivo, ha aperto indubbiamente nuove forme di valorizzazione e opportunità di accesso a progetti di sport sociale, facendo registrare segnali importanti. Oltre alla capacità del Luisa nazionale nel suo complesso a reperire nuove risorse, nonostante il periodo di grandi difficoltà, sono aumentati i progetti e la loro capacità di generare attività e ricadute dirette, così come è aumentato il monte risorse complessivo destinato al territorio, più 180% nel 2021, più 275% nel 2022. Una prima rinnovata attenzione alla promozione sportiva, anche attraverso l'adozione di criteri e parametri di assegnazione delle risorse finanziarie, che iniziano a riconoscere, al fianco delle consistenze organizzative e delle attività dichiarate, l'effettiva presenza degli enti di promozione sportiva sul territorio e la valutazione dei loro bilanci. Tutto questo ha portato l'autorità di governo in materia di sport e la società sport e salute ad assumere decisioni che ridanno a noi dignità. Le decisioni relative al 2023 e le relative tabelle pubbliche e disponibili online sul sito di sport e salute lo affermano in maniera incontrovertibile. Ed evidenziano come lui spesi collochi nel panorama dei 14 EPS ad oggi riconosciuti. Sul tema delle risorse occorre però andare avanti, così come ho avuto modo di sottolineare al Ministro per lo Sport i giovani Andrea Bodi anche nel corso del recente incontro da lui convocato con tutti i Presidenti degli EPS. Lo abbiamo ascoltato tutti in occasione delle audizioni presso le Commissioni parlamentari. Ho avuto il privilegio di incontrarlo più volte. Lo ringraziamo nuovamente per l'attenzione che sta mostrando e riservando nei confronti della promozione sportiva sin dal giorno del suo giuramento al Quirinale. Ministro Bodi, siamo sulla strada giusta, questo è il nostro giudizio. Come dice lei, si va davanti però, senza tornare indietro. Tanti i temi che abbiamo avuto già modo di condividere. Chiediamo con forza che si giunga ad un riequilibrio a favore della promozione sportiva dei parametri con i quali vengono distribuite le risorse riservate agli organismi oggi appunto ancora inversamente proporzionale, proporzionali al numero dei tesserati e all'attività organizzata. Si superino le disuguaglianze di rappresentanza e di riconoscimento attraverso l'istituzione, come anticipato ieri al termine delle conclusioni della tavola rotonda, di un Consiglio nazionale della promozione sportiva presso il Dicastero per lo sport e i giovani. Si arrivi quanto prima ad una definizione degli ambiti di attività e dei rispettivi ruoli nel rapporto tra enti di promozione sportiva, federazioni sportive, discipline associate. Nel frattempo il Ministro Abodi ha annunciato la decisione di istituire e rendere permanente un tavolo di confronto con i Presidenti da riunire con cadenza mensile, in cui si possano fare approfondimenti in modo sistematico e non incidentale. Queste sono state le parole del Ministro. Si superi la duplicazione dei registri, si rendano dialoganti le diverse piattaforme del registro delle attività sportive dilettantistiche e del registro unico nazionale del terzo settore. Su questo abbiamo ha avuto un intervento molto importante, abbiamo ascoltato ieri la Vice Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali Bellucci. Si acceleri sulle procedure di semplificazione normativa, si lavori sul Decreto 39, semplificazione normativa che contribuirebbe sicuramente a ridurre i costi gestionali ed amministrativi a carico degli organismi sportivi, dei nostri comitati, delle associazioni e delle società sportive. Si superino quegli inciampi, ho usato questo eufemismo, per rispetto istituzionale, nella sede del Ministero, da parte di alcuni organismi sull'utilizzo di secondi livelli, chiaramente vietati dalla normativa vigente, di discutibili percorsi formativi ed operazioni sleali, usando un altro eufemismo del tesseramento, che ancora oggi si verificano nel rapporto con società sportive e soci, andando quindi avanti anche sulla strada della certificazione dei bilanci degli organismi nazionali, sui percorsi di trasparenza, misurabilità, rendicontabilità. In quella riunione qualche mio collega ha chiesto al Ministro di interrompere questo percorso. Quando è stato il mio turno, gli ho detto: Ministro, la WISP le chiede di andare avanti. Si accompagni e si supporti la promozione sportiva di base a partire dal tema dell'energia, della gestione degli impianti sportivi, su cui avviare una stagione di necessaria riconversione entro canoni di risparmio energetico ed ecoefficienza. Si pensi che ogni anno. Il costo finanziario dell'inefficienza energetica degli impianti sportivi del Paese è stimato nell'essere il doppio dell'intero finanziamento pubblico allo sport. Sarà poi fondamentale incentivare esperienze di urbanistica partecipata, di rigenerazione degli spazi per condividere la flessibilità e l'uso degli stessi. Su questi temi strategici non possiamo che cogliere quindi con grande favore l'avvio della piattaforma Delta dell'Istituto per il Credito Sportivo, che permetterà di combinare l'analisi economico-finanziaria dei progetti con la misurazione del ritorno sociale sugli investimenti, l'impatto in, in termini di ritorno sociale sul territorio, consentendo una valutazione preventiva del progetto lungo le dimensioni del rischio, del rendimento e dell'impatto. Queste nuove modalità, oltre a creare di fatto ulteriori opportunità nella filiera degli investimenti concessi sull'impiantistica sportiva, dimostra come sia fondamentale che tutti i protagonisti del sistema sportivo rafforzino l'attenzione nel combinare analisi economico finanziaria dei progetti con la valutazione del loro impatto, in termini quindi di sostenibilità non solo economica ma anche sociale e ambientale. Un modello che andrà ad influenzare non solo il sistema bancario, ma l'intero settore della pubblica amministrazione e anche il mondo, credo, dell'economia privata. Senza dubbio si tratta di un ulteriore stimolo per rafforzare il nostro impegno sul versante della rendicontazione del bilancio sociale. Su questo e su altre piste di lavoro, per quanto di nostra competenza, saremo per l'Istituto per il Credito Sportivo portatori di interesse che si faranno trovare sempre attenti. L'associazionismo di promozione sociale dello sport ha maturato da sempre comportamenti consapevoli e responsabili verso l'ambiente, carichi di innovazione e progettazione sociale, usando le piazze, le aree verdi, gli spazi distrutturati, il territorio urbano e rurale, come luoghi informali per l'attività sportiva e fisica. Anche su questo l'UISP si sta impegnando. Si pensa ai percorsi di mobilità casa impianto sportivo, da affiancare a quelli casa lavoro, casa scuola, nei piani urbani della mobilità sostenibile, avviati dal progetto Sport per tutti, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Un progetto che si sta dimostrando, come era nelle nostre aspettative, molto di più a partire dalle esperienze dei Living Lab regionali nel rapporto con interlocutori quali ad esempio Anci, Unisport, CNA. All'interno dei percorsi attuativi delle, delle riforme dello sport e del terzo settore stiamo continuando a portare avanti una proficua interlocuzione, oltre che con il Ministro per lo Sport a Bodi, con la Vice Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci, Presidente tra l'altro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, di cui mi onoro di far parte, della Direzione Generale Terzo Settore del Ministero, e quindi ancora un grande ringraziamento ad Alessandro Lombardi, per l'armonizzazione legislativa fra le due riforme, per la loro semplificazione, compresa la gestione del RUNS, con una grande attenzione alla prossima entrata in vigore del Decreto sul lavoro sportivo, fissato, come sappiamo tutti, dal Decreto Mille Proroghe al prossimo 1 luglio. L'UISP chiede da tempo le giuste tutele previdenziali ed assistenziali per lavoratrici e lavoratori, ma al tempo stesso la necessaria sostenibilità economica per le associazioni e le società sportive di base. Bisogna riconoscere che sia il Dicastero per lo sport che quello del lavoro e delle politiche sociali stanno mettendo molta attenzione a questo percorso, ascoltando organismi sportivi, parti sociali, sindacati. Contiamo quindi che nelle prossime settimane si possa registrare un ulteriore e concreto sforzo migliorativo e di accompagnamento appunto. C'è bisogno che lo Stato destini risorse sufficienti per evitare che i costi ricadano in gran parte sull'associazionismo sportivo e sugli stessi lavoratori. I dati sulla sedentarietà dopo questi anni di crisi sanitaria e sociale danno una dimensione chiara della necessità dello sviluppo della prevenzione attraverso l'attività fisica e sportiva. La sedentarietà e il suo costo sociale e sanitario, che abbiamo analizzato in profondità nella ricerca sostenuta dalla Società Sport e Salute e realizzata in collaborazione con Svimez, è un problema sociale che spesso accanto a problematiche fisiche nasconde pesanti impatti psicologici e relazionali che colpiscono soprattutto i giovani. Ogni anno tale costo impatta sul servizio sanitario nazionale per 4 miliardi di euro, ossia 10 volte il finanziamento statale allo sport. Si intervenga allora subito sul superamento delle discriminazioni e delle differenze di trattamento contenute nel decreto Balduzzi, che limitano pesantemente l'accesso alla pratica sportiva amatoriale, alle attività ludico-motorie, se organizzate all'interno della filiera degli organismi sportivi. È necessario investire risorse per migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantire migliore sostenibilità ambientale, migliorare l'integrazione sociale. Buona parte dei 17 obiettivi, dei 17 goal di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e del piano di azione globale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 2018-2030. Proprio su questo asse, avviamo a suo tempo con il forum del terzo settore, attraverso il coinvolgimento di parlamentari europei, rappresentanti delle parti sociali, sindacali e datoriali, il percorso del parere d'iniziativa del Comitato Economico e Sociale Europeo, l'azione dell'Unione Europea per il periodo post-Covid-19, migliorare la ripresa attraverso lo sport. Il primo parere d'iniziativa relatore Pietro Barbieri, sui temi dello sport e della cultura motoria, ad essere promosso da organizzazioni della società civile, adottato all'unanimità nella 568 sessione plenaria del marzo dello scorso anno. Il Cese, con quel parere, sollecita l'Unione Europea a rendere più visibili nella politica comunitaria i valori che lo sport e l'attività fisica rappresentano, garantendo loro piena dignità al pari delle altre politiche europee, raccomandando, in sintesi di Includere il tasso di deprivazione sportiva nell'elenco degli indici di Eurostat per misurare la deprivazione materiale. Rendere accessibili al settore sportivo tutti i finanziamenti dell'Unione Europea per il periodo sino al 2027. Prevedere un aumento della quota dell'importo totale dei finanziamenti destinati allo sport e alla cooperazione intersettoriale, compreso lo sport, nel programma Erasmus+. Sviluppare piani per assistere soprattutto all'attività sportiva di base, favorire il sostegno delle reti di cittadinanza attiva nella realizzazione di tali obiettivi a livello locale. Un risultato di straordinaria importanza, ottenuto grazie soprattutto al nostro Centro Studi e Terzo Settore, è l'accompagnamento strategico del programma eu Wisp, che ci ha permesso di rilanciare il dibattito pubblico, a partire dal rapporto con il Governo, il Parlamento e le Regioni, sul valore degli interventi della promozione sportiva e sull'impatto sociale che il nostro mondo produce per la comunità nazionale e soprattutto su come orientare le risorse per sostenere e rilanciare lo sport sociale e l'associazionismo di base. Un dovere. Un dovere che ha contraddistinto la quotidianità di questi due primi anni di mandato per tutti noi e che mai come in questi ultimi mesi ci vede impegnati in tutti i tavoli della rappresentanza sociale e istituzionale per valorizzare significativamente l'associazionismo di base e l'impatto prodotto sul benessere delle persone, sulla qualità delle loro vite, sulla crescita dei giovani, sull'invecchiamento attivo, sulla sostenibilità economica ed ambientale delle nostre comunità. Il valore generato dallo sport è pari all'1,37% del PIL italiano. Inoltre lo sport garantisce 420.000 occupati. Fonte lo studio dell'Istituto per il Credito Sportivo, PIL dello Sport la dimensione economica dello sport pubblicato lo scorso anno. Qui dentro c'è anche il valore generato dallo sport sociale per tutti in Italia. Qui dentro credo che ci sia soprattutto il valore sociale generato dal nostro sport. Assolutamente quindi dati non trascurabili, un fenomeno che contribuisce a mutare i consumi e a consolidare stili di vita attivi. Portiamo avanti tutto questo avendo rafforzato la nostra presenza all'interno degli organi del forum del terzo settore, nel coordinamento e nell'esecutivo, così come nelle consulte, nella nuova legislatura del Consiglio nazionale del terzo settore, nelle interlocuzioni con il Castero per lo Sport, i giovani, col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, col Dipartimento per lo Sport, con la Società Sport e Salute, nel Consiglio Nazionale del CONI, con il Comitato Italiano Paralimpico, in un nuovo ed interessante dialogo nel rapporto con il coordinamento degli enti di promozione sportiva e ancora nel confronto continuativo con le forze parlamentari. Una rinnovata attenzione dovrà essere sicuramente posta sulla sfera del volontariato e dei volontari. Sul servizio civile auspichiamo un sempre maggiore coinvolgimento dei nostri livelli territoriali. Come organizzazione, la cui missione è esplicitamente connessa ai temi della sostenibilità e che integra la sostenibilità all'interno del proprio modello di attività, abbiamo rafforzato la presenza in ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, avviato un protocollo d'intesa con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, siglato una collaborazione con ALI, la Lega delle Autonomie Locali, con il comune impegno di valorizzare le esperienze di educazione alla cittadinanza attiva, dell'associazionismo sportivo diffuso, attivare tavoli di confronto per una lettura organizzata del bisogno sportivo nel territorio che possa essere la base per orientare scelte, a partire da quelle urbanistiche, la realizzazione di impiantistica sportiva di base, le spese sociali sportive, ambientali, educative dei comuni, delle province, delle regioni, promuovere ed incentivare percorsi e amministrazioni e percorsi e azioni di amministrazione condivisa. Prosegue inoltre l'impegno all'interno del forum di disuguaglianza e diversità e si ravviva il patto associativo con Arci e la sua confederazione, a partire da Arci Servizio Civile e con Aoi, l'Associazione delle Organizzazioni Italiane di Cooperazione e Solidarietà. Luisp, associazione antifascista e antirazzista, è sempre al fianco dell'Ampi nel cartello Mai più fascismi e non solo, insieme anche alla CGL a Libera. una responsabilità di tutti noi da rilanciare anche dopo i gravi fatti avvenuti davanti al liceo Michelangelo di Firenze. Con la CGL insieme ad altre realtà di terzo settore abbiamo recentemente sottoscritto un accordo di consultazione e confronto per dare vita a ciascuno nella propria soggettività e ruolo a momenti collettivi di approfondimento e riflessione, una alleanza per un nuovo modello di sviluppo e società. Con Libera, che nel 1995 contribuimmo a fondare Saremo a Milano il prossimo 21 marzo, in occasione della ventottesima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, all'interno anche delle iniziative hashtag lo sport non vi dimentica, un impegno convinto, quello per la lotta alle mafie e per la legalità, che ho avuto occasione di ribadire a Don Luigi Ciotti incontrandolo giovedì sera a Brescia. Già nella scorsa stagione, che abbiamo fotografato con l'approvazione del bilancio di esercizio nel Consiglio nazionale di dicembre, accompagnato dal bilancio sociale, Grande risultato, oggi a disposizione nella sua stesura grafica, la graduale diminuzione della pressione dell'emergenza da Covid-19, e soprattutto il grande impegno della nostra associazione tutta, ha consentito di riprendere e riattivare una miriade di attività, iniziative, percorsi formativi, campagne e manifestazioni a tutti i livelli che nei due anni precedenti erano risultate o ridimensionate o addirittura annullate a causa delle normative e dei protocolli di sicurezza per arginare il diffondersi della pandemia. In questi mesi le attività WISP a tutti i livelli, lo sottolineo ancora una volta, cavalcano pienamente l'onda della ripresa e annunciano il palinsesto dei prossimi appuntamenti nazionali di primavera-estate. Tante novità all'insegna del piacere di ritrovarsi insieme. Nonostante le difficoltà ancora presenti, i responsabili dei settori di attività WISP sono al lavoro da tempo con l'insieme dei gruppi dirigenti nazionali, regionali e territoriali perché è chiaro che questa stagione sarà decisiva per ripartire di slancio. È in gran parte già predisposto l'intero calendario dei campionati, delle rassegne e delle finali nazionali, appuntamenti che coloreranno la stagione di qui in avanti, sino all'estate, con il coinvolgimento di decine e decine di migliaia di atleti e di atlete nelle varie categorie e con gli appuntamenti per tanti settori di attività sulla riviera di Rimini nel prossimo giugno. Intanto si registra un grande successo per GiocaGin, con l'attenzione che abbiamo voluto rivolgere all'espressione corporea, con la quale si deve poter misurare si devono poter misurare tutte e tutti, indipendentemente dall'attitudine fisica di ciascuno, e poi la ripartenza di Neve Wisp, mentre tra poche settimane sarà la volta della 38esima edizione di Vivi città, che incentreremo ancora una volta sui temi della pace e dei diritti, a partire dal ritorno della manifestazione nelle carceri, e poi i trofei della liberazione in aprile per poi passare a Bici in città, alla Muvuic, a Summer Basket. Dopo le annualità precedenti, in cui abbiamo appunto lavorato principalmente, in relazione all'emergenza sanitaria è ripartita attivamente anche la promozione di importanti politiche e azioni sulla salute, volte a promuovere i valori dell'attività fisica e dello sport sociale per tutti come volano di benessere per tutti i cittadini, per la riduzione dei rischi di malattia, ma soprattutto affermazione positiva di salute per ogni cittadino in tutte le età, in tutto il Paese. Tutte le politiche associative. Da quelle appunto per la promozione della salute a quelle per la progettazione, passando per le politiche di genere e diritti, educativa e inclusione, per l'interculturalità, la cooperazione, le politiche ambientali, per i beni comuni e le periferie, sono al lavoro affinché si costruisca un rapporto sempre più integrato fra esse, per renderle sempre più coerenti con quanto affermiamo in relazione al nostro contributo nella costruzione di un nuovo appunto sistema di welfare. In questa cornice di ripresa delle attività si è rafforzato lo sforzo complessivo della WISP, si è rafforzato lo sforzo complessivo della nostra rete associativa appunto ad ogni livello, territoriale, regionale e nazionale, in ogni dipartimento, settore ad ambito, anche nello spingere, nell'accompagnare la ripresa dello sport di base, a cominciare dall'assistenza, dal supporto dall'accompagnamento che abbiamo cercato al meglio delle nostre possibilità di garantire ad ognuna delle associazioni e società sportive affiliate anche attraverso l'implementazione di servizi, di tesseramento di servizi assicurativi, di funzionalità legate al dialogo con i registri, la piattaforma servizi per le associazioni e le società sportive, con i percorsi informativi dei consulenza online di Sportpoint, che nell'edizione 2.0 andranno avanti, rifinanziati da Sport e Salute, sino a luglio 2024. Prosegue l'importante impegno su due ambiti prioritari per la nostra associazione, le attività e la formazione, per quanto anche già evidenziato poco fa e al netto delle evidenti limitazioni di un periodo lungo ancora contraddistinto dall'emergenza pandemica. Sulle attività occorrerà proseguire di buona lena sul terreno dell'innovazione, con una interazione che sia sempre più forte ed efficace con le politiche associative e le opportunità della progettazione, nei limiti dei vincoli statutari, considerato che andremo a modificare il regolamento nazionale per adeguarlo alle disposizioni relative all'integrazione dell'articolo 19 dello Statuto, quella potrà essere, a mio avviso, anche l'occasione per condividere semplificazioni riguardo le modalità di funzionamento al fine di concentrare il prezioso lavoro dei nostri dirigenti dei settori di attività nell'organizzazione, nella promozione delle attività. Sulla formazione... Ringraziamento particolare a Patrizia, alla messa a sistema del lavoro sin qui sostenuto che ci ha consentito di implementare l'albo delle qualifiche da noi rilasciate di disporre di moduli formativi, tecnici, giudici, arbitri, dirigenti, per tutte le attività organizzate si sono aggiunte le proposte formative per insegnanti delle scuole sulla base della convenzione tra WISP e MIUR. Sono in fase di realizzazione i corsi di aggiornamento formatori che ci consentiranno di completare il quadro dei formatori docenti riconosciuti da WISP e avere un parco di formatori distribuiti sull'intero territorio nazionale. Si sta lavorando inoltre per completare i piani formativi per formatori e all'organizzazione di un nuovo corso per formatori dei formatori. Grazie anche all'avvio di azioni sostenute da nuovi finanziamenti di sport e salute saremo in condizione a partire dai prossimi mesi, di accompagnare ancora di più il completamento dell'informatizzazione delle procedure, oltre che dotarci dell'infrastrutturazione di una piattaforma di gestione della formazione a distanza. Sul terreno che si integra con tutto questo, della transizione digitale, registriamo i buoni risultati raggiunti sull'implementazione dell'app WISP in continuo cantiere aperto. Oltretutto, mi scuso, non l'ho detto Ieri, non l'ho detto neppure in apertura questa mattina, con l'app, il nostro ufficio stampa e comunicazione, sta seguendo i lavori del congresso, quindi all'interno dell'app trovate una sezione dedicata con il racconto, cioè minuto dopo minuto, anche corredi video e fotografici. Oltre all'app, il gestionale amministrativo e tesseramento web, realizzato con le più avanzate tecnologie cloud, che si integra con la piattaforma dell'area riservata WISP, già a disposizione dell'autunno 2021, arricchito ultimamente di ulteriori funzioni integrative, oggi in uso a tutti i comitati territoriali e regionali, quale indispensabile strumento di gestione amministrativa con cui ottemperare agli obblighi di legge. Ma soprattutto assicurare tutte quelle funzioni necessarie alle specifiche esigenze della Rete Associativa Nazionale e affrontare i nuovi adempimenti in materia previsti dal Codice del Terzo Settore. Nell'ambito della sostenibilità delle risorse, attraverso la valorizzazione del lavorare in rete, con un'attenzione sempre più alta rivolta alla rigenerazione delle risorse, alla trasparenza, una programmazione sottoposta a continua analisi, oltre alle nette verifiche dell'organo di controllo, si è rafforzata la gestione economico-finanziaria e la redazione dei bilanci, pronti per il nuovo percorso fortemente voluto di revisione e certificazione in capo ad Ernest Young, primaria società di revisione che Sport e Salute ha avviato nei confronti degli enti di promozione sportiva. Attività, formazione, transizione digitale, sostenibilità risorse e servizi sono senza dubbio ambiti che, in modo particolare, possono avviare nuove elaborazioni su come poter essere maggiormente efficaci nel rapporto con i soci, prevedendo, a titolo esemplificativo, condivisioni di funzioni attraverso, ad esempio, modelli di aree vaste in una rinnovata ottica di rete associativa. L'Assemblea è occasione altresì per comunicare che, nel corso delle prossime settimane, procederemo con gli atti formali notarili. Per giungere al completamento dell'acquisizione delle quote di SE Sport Europa SRL, la società strumentale, partecipata da WISPA PS già oggi all'85,50%, che eroga servizi e azioni di marketing a supporto della rete associativa in coerenza con le finalità e i valori statutari, sia riguardo alla sostenibilità delle risorse, alle attività ecosostenibili, che alle scelte dei partner. Per rispondere pienamente ai cambiamenti sociali in atto e a nuovi bisogni emergenti, già da prima della pandemia si era prospettata la necessità di una riorganizzazione aziendale che potesse sostenere l'attività WISP in completa coerenza con la sua natura di associazione di promozione sociale sportiva e di rete associativa nazionale. Essere associazione al passo con i tempi significa anche poter garantire servizi di marketing, di convenzioni, di partnership, con un'attenzione particolare alla gestione e allo sviluppo della digitalizzazione e ad ogni tipologia di consulenza. Tutti servizi applicabili alla nostra fattispecie, aderenti ai bisogni attuali e futuri della nostra rete, finalizzati a soddisfare tali bisogni con continuità, regolarità, qualità e capacità tecnico-professionali. Ritengo altresì che questo sia il momento idoneo anche per avviare le opportune verifiche sulla possibilità di riaggiornare la capitalizzazione della nostra sede nazionale, con un'operazione che, sussistendo nei requisiti di sostenibilità, possa riportare nuovamente rappresentanza associativa, funzionalità e possibilità di incontro interno ed esterno con istituzioni e portatori di interesse nel centro della città di Roma capitale, così come accade per la totalità delle grandi organizzazioni nazionali e degli organismi sportivi. In ultimo, ma certamente non per importanza, anzi, l'essere rete associativa nazionale, quello che vuole essere dire così un assist per il dottor Lombardi e per il professor Gori. La validazione del nostro statuto nazionale da parte dell'ufficio statale del RUNS con l'unica richiesta di inserire a quella che sarebbe stata la prima occasione utile l'indicazione dell'organo competente a deliberare in materia di responsabilità dei componenti degli organi sociali e di promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti, procederemo appunto nel corso dell'Assemblea in tal senso con la modifica dell'articolo 19, insieme alla validazione degli statuti dei nostri comitati regionali e territoriali da parte degli uffici regionali del RUNS con un grande lavoro, anche per questo ringrazio veramente nuovamente il direttore Lombardi, la sua divisione del Runse che ci ha supportato anche nel rapporto con gli uffici regionali in alcune situazioni, dire su alcuni inciampi che abbiamo assolutamente superato. Quindi la validazione anche degli statuti dei nostri 118 comitati territoriali, dei nostri 19 comitati regionali da parte appunto degli uffici regionali, ci permette oggi di entrare in profondità in quello che è il nuovo riconoscimento giuridico dell'UISP. Siamo di fatto, potremmo dire così, rete associativa da sempre, ora è arrivato un riconoscimento giuridico importante netto che ovviamente ci affida ulteriori responsabilità, ma soprattutto opportunità. Ringraziamo appunto allora ancora una volta il professor Luca Gori, la scuola superiore Sant'Anna di Pisa per averci accompagnato sin dal primo momento in cui primo, fra gli enti di promozione sportiva e le associazioni di promozione sociale, decidemmo di avviare come Wisp da subito il percorso di revisione statutaria per uniformarci alle previsioni normative del decreto legislativo 117-2017, conosciuto da tutti come codice del terzo settore. Nel ruolo e nelle funzioni dell'essere rete associativa, a partire dallo svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli enti di terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche lo scopo di promuoverne e accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, unitamente a compiti di monitoraggio dell'attività degli enti associati, anche con riguardo al suo impatto sociale di promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica. Vediamo sicuramente ulteriori responsabilità, come dicevo, ma ancor di più ulteriori opportunità sfidanti. I temi specifici dell'autocontrollo, della rendicontazione, della trasparenza, della reputazione sono da leggersi anche in una chiave di coerenza delle nostre battaglie, con le nostre battaglie che abbiamo sempre portato avanti e non come un mero adempimento o un semplice onere amministrativo. Intanto, il recente riconoscimento di risorse aggiuntive da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di assegnazione all'UISP attraverso l'Avviso 3 2022 Destinata all'attività delle reti associative di interesse nazionale, ci permetterà di rafforzare la nostra articolazione associativa per implementare servizi e digitalizzazione. Ulteriori opportunità, appunto, che rappresentano un invito a creare sul territorio ulteriori legami ed alleanze. 1948-2023 Celebriamo quest'anno il 75 dell'UISP. Il nostro ufficio stampa e comunicazione che ringrazio ha preparato un video per fissare questo momento storico particolarmente importante, questo compleanno ieri abbiamo ricevuto tanti auguri, questo compleanno che è proiettato verso il, verso il futuro, quindi se, se siamo pronti con, con il video lo vediamo insieme. Grazie, credo che questo video ecco, rappresenti in maniera molto più efficace di quello che ho provato io a fare questa mattina, rappresentare plasticamente cosa sia la nostra associazione tra, come diciamo spesso, passato, memoria, presente e futuro. Queste giornate di fine inverno sono appunto simbolicamente evocative, perché tra poche settimane ricorderemo una data importante, il 4 aprile di 75 anni fa, appunto, il 4 aprile del 1948 a Roma, Piazza Sonnino, al Cinema Esperia, poi Cinema Reale e Cinema Roma, all'inizio di Lungotevere, promossa dai giovani del Comitato di Liberazione Nazionale, si tenne una prima assemblea organizzativa dell'Unione Italiana Sport Popolare, che contribuì a dare impulso a quello che fu, qualche mese più tardi, dal 20 al 23 settembre, presso il Teatro Comunale di Bologna, il Congresso Nazionale Costitutivo. Chiudo, chiudo davvero. Chiudo con il più sentito ringraziamento a tutta la WISP, a tutte e tutti voi, a tutte e tutti noi, delegate e delegati alla Giunta, al Consiglio nazionale, a tutta la governance ampia che abbraccia veramente tutti gli ambiti di intervento e di azione della nostra associazione, all'organo di controllo, ai collegi di giustizia, al comitato etico, a tutta la tecnostruttura, uffici, dipendenti, collaboratori, distaccamenti amministrativi, comitati regionali, comitati territoriali con tutte le loro strutture, dirigenti, praticanti, associazioni e società sportive enti del terzo settore affiliati. Mi permetterete poi un grande particolare ringraziamento a Tommaso Dorati, il nostro segretario generale, punto di riferimento imprescindibile non solo per il livello nazionale ma per l'intera rete associativa. Vanti Wisp, con la forza dell'etica e dei valori che hanno contraddistinto questi primi 75 anni di cittadinanza attiva per continuare a marcare la meta per essere protagonisti del futuro. Viva l'UISP